allora com'è? non eh? è male allora no allora no allora. c'è il volume? può parlare? Sì, va bene sentendo bene le due vostre staggeri quindi se lì metto l'acqua o lì è più bassa dove si combatte non è un altro asciutto Tommaso c'è fuori col costume dell'Afana tra no? cui non ce la fai L'acqua è minata Stappato <ride> nei ginocchi Zummalo zoomalo zoomalo Zummalo Ci zoomalo. zoomare? <ride> ah! Dio! Come dai prestazioni con lo spudo? Mamma mia, ciao Verde, <ride> aspettiamo! Vedi, provi a inquadrare? Tu sarai Ono bandana, tu Tommaso ti puoi essere, non vanno mai che Tommaso. Mi del Cine, no, quelli è troppo vero. Meno che lui. Nome d'arte. Uno bandana è tuo nome Quindi... oh, so. <ride> Tomas, te, te il nome d'arte da mai. Quindi. Oh no. Tommate, ti ha tratto il nome d'acqua. L'inverno è uno bandante. Christophe, va bene. No, se Christophe è che noi saranno il nome d'arte. Noi morto Noi trovare un nome d'arte Tu sarai Hector Sasso. Dice, Hector Sasso suona bene però... io penso, mi sono sbagliato merci o Hector Sasso o Julian Ponte oh, decidi no, tu! è eh, Julian Ponte so. è un nome o Hector Sasso o Julian Ponte decidi tu! So. Julian Ponte, sono su questo ponte Aspetta, aspetta, aspetta. Ferma, ferma, ferma. Fate calmare. Sì, no, fate il calmare, fiume. Eh? No. Il forse no, però perlomeno qui per terra ci un po' moste lui, un po' Che c'ho Where are you from? You sex the thing, sex the thing, you... ...dam, da-da-da-da-da... da-da-da-da-da... da No, basta <laughs> okay. Do you do do do do. di yeah, lacchia fa ah, questa è la medaglia idea. Beh, dura? Io non puoi neanche più fucile ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton <tose> per colpo, curioso, ha il tuo ultimo. último dai, dale, Erride. ride. Spara. Lei che fa. Allora ho Oh, abbastanza basto curioso per la parte <tose> quadrata. Aspettate, posso piangere tanto c'è te che devi muovere la camera Ehehehe, guarda Caccia cattiva Caccia disperata Caccia in grida è no? <ride> Un commento con mm -hmm. Bailbull Tutto è con lo 0 zero a zero Mio? Uh -huh. stacca lo stacca lo stacca volendo stacca lo stacca lo stacca lo in lo stacca lo stacca lo che lo stacca lo stacca lo stacca lo stacca lo l'abbiamo no, fatto no, no, no. occulta sì occulta è no, ho mangiato con il caso sul naso mi ha buttato via eh ho buttato io. si si si si si Babbo <ride> <poi già>, legge, legge. <ride> no, no, non c'è più caldo. Vabbè, anche gli schiavi mi mettono tanto belli, eh. <ride> Senti, Sardina. Ma ti sembra vero che taglio, la più dipinto, guarda, è dipinto. No, eh. per... Vedi che si ricava lo zucchero? La canna sì, no? è da bandiera, ah, dalla un dalla corteccia di un ado, stava un piatto una canna o da un frutto solico? Dalla pietra una canna. Chi canta perché lo fai? Marco Masini. No, sì. Ah. Ogni quanti anni si svolgono i giochi di Ma perché non, cioè, questa... non lo giochiamo così? dopo questo bene. Oh, raga, via. Che vi ci prepariamo eh, no, eh? o giochiamo? eh giochiamo perfetto. No, è per giusto. No, è giusto. Perché? No, è Allora, io mi prendo.. <ride> io rosso, rotto... Piano. Io sì, però, <susurra> vuoi tu senti? Oh, no, non no, oh, no, ro... no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sei pronto a fare due, mi fermo a fare No, no. Vado no. Eh, da me non me solo. Ma fa... va ah, bene, Tutto abbastato. Che ma te. No, no, Beh, mattetz... no, da solo. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, uno senza lo siedere ah, Tutti spazio, e quando va male, quando va bene di San Michele quando va male di Natale una lavorone troppo e due sono poche oh, vedi, sì. ma che fai? aglio con l'aglio, ci con la cipolla strocca della conca, prendi il... Questa strocca la filastroca, allora lo Eh, adesso, so, ho bimbi di strocca della conca, oh, prendi C, A, C, A, Z, oh, no. della conca, prendi oh, il per per la B, prendi la di per la barba più tì e più sallarga più eh, non è troppo per la cosa, ma di bip per, per la punta ma di la beep per la barba, per i bip bip, bip bip beep. andiamo a uccidere, che fare, Giorno a tutti, vediamo, sì, l'incontro sì. anche arbitro perché sì, sì. pronti, sì, vai, oh, vediamo. Okay. vediamo i muscoli che si vedono fuori, Spittano sì. tutti fuori, vediamo. Attenzione, prendono l'aperto! Sto mando da ancora! La ciotola sì. non va bene, non sì, no. eh, va bene! Eh, è un È un È un È un annullato È È questo incontro sì, verrà rifatto verrà rifatto, attenzione si scaldano per... il petto ah, non c'entra <ride> il petto ma, allora, no, non c'è si eliminato no, eh. ma a scaldare Rossi ma Emre, in anticipo poi spagna perché hanno rischiato il petto non c'entra pronti? pronti? il bus è uscito vai! andiamo con il Tommaso per il Super questa volta, è, no, è, è right. non passare il pallone si, si, è ripetuto come una mossa di vai! aspetta, aspetta, non è ancora partito, è ancora partito, è il Super Zelvento questa volta, no? parte il Resisto Tommaso! ha giocare, ha toccato fondo! vediamo! Uno Tommaso oh, ah, sì, eh, sì. Matteo chiede ancora sì, di rivincita la parola. Sull'1-1. Il collegamento termina. Ci vediamo dopo la pubblicità. Ecco i di in capelli. Tra con il di Deli, che Deli, Ci la Costea. Famola tua. Io faccio la mossa al riceverà in premio una targa della Vespa di Deli. Deli. Deli. Deli poi la droga che è stata grazie scatta giro ponti in edicola donna runa e allora qui ci troviamo su tele 8 per seguire l'appuntamento del secolo quello in cui il Tommaso Mari, il Mr. gay dell'anno, riuscirà finalmente a baciare il si vuole Piccarino, Mr. shocker del mese. No, eh, tuo... a questo punto, non sempre questo punto. Siamo già sottomissionati in conto, riprendo, non è Mi auguro che sia... sbaglia? non è ma è tutto, ma è tutto, ma è a ma vediamo potrebbe essere eliminato ma te lo fuso Secondi, vediamo che si ripete il squadrone adesso respiro un po' però vediamo i muscoli sono, sono belli, caldi i motori sono accesi vediamo partenza via io io vediamo questa volta anche con Mato, soprav... vediamo vediamo un po' di più di più di più di quanto non è che Tommaso Tommaso toccato Tommaso, toccato spuso fuori per due volte Ora vediamoci, campi a braccio Tommaso vince ora 1-0 per Tommaso Pronti? eh eh adesso osti boia tutta giù grande richiesta sì, ci sono c'entra... lui è il Vai, si sì. sta da sinistra. Vediamo che... faremo un con questo braccio. Il sommato... Ecco, si sta spostando. da forza. Vediamo che il Tommaso è saluto, non è Perché ha detto che finché non vince non se ne va. Attenzione. Abbiamo ancora, ancora, visto sempre non ha resistere ancora, vediamo le vene, si vedono le vene, ancora, ancora, ancora, ancora, vinto ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, Tommaso ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, momento ancora, ancora, ancora, ancora, vediamo chi, chi un po' Grazie, è stato molto sintetico, comunque ci basta vediamo adesso il, il perdente che vuol parlare ricordatevi, eh, subito qua eh, e eh, so, no, ricordatevi che la vita è come una, stag... eh, una eh, scatola di cioccolatini non so mai quello che si capica questo cazzo una pera. No, ma... li il rivolto non resta sui Pinta, tutta pinta, tutta pinta, tutta pinta, tutta pinta, tutta pinta, tutta pinta, tutta pinta, tutta pinta, tutta pinta, tutta pinta, i motori tutta pinta, uno, via! Vediamo, vediamo, il a pari Simone, Vediamo Risaurino, Giacomo, Tommaso, Paresi, Signor Vento. Vediamo che scuso, resiste. Prende. Vediamo, il resiste. Non sta so, Il vediamo che sono Vediamo che Tommaso... cosa possiamo fare? Stoccato! Inesorabilmente stoccato è il nuovo campione. il nuovo campione! Non è che questa è la prima vista tra me e l'altro, eh. Glielo prendo, glielo prendo, ma che sta me ne prendo, Tanti cazzo mi metto chiuso, eh, basta. Dai, dai, dai, 100%. È finita, 1 a E finisce anche questa nuova puntata di braccio di ferro. Marina. Marina. <ride> <ride> <ride> dai, basta. Basta. Out. Basta. Ma perché sei il Perché sei male, perché sei ah. Domani andremo a eh, mai Ci rip Cioè, riprovare ora però a far rifarlo. Ma là. che domani... Oppure potremmo fare. fare quella delle delle canne. Del canneto. Che oh, dico? Eh, eh, no, eh, no, non so, questa. Ma devi <ride> dire. Ma devi dire mezzo al canneto, sì. delle canne proprio no? ce veniamo um, oh, cioè anche domattina ma quando hai finito di andare in bicicletta? ma allora a famo, domani pomeriggio domani, c'è stata domani, c'è pesta domani, domani Dove passare sì, tutti i giorni? beh, domani mattina no, ma stai per, perché siamo tardi, che famo? riproviamo questo e se arriviamo a Cetomana la facciamo verso l'una lunedì, sì. eh. ah. riproviamo questo oppure facciamo un mezzo del canneto, Eh, proviamo oppure il un del canneto, ci del venire vabbè, dopo pranzo? Ah ben, ma vediamo, ok, non Cercatelo, dobbiamo catturarlo a tutti i costi. Tieni il resto, lurido bastardo. Possiamo anche andare. Allerona dominio! Fermo. Moris, non sto passando! Ah. Ecco, ma col motorino. Eh, eh, mi piace più sì, con la bicicletta. Senti sempre la fa la tipo cancella. con la bicicletta da passeggio che però dopo gas. Eh. Che eh. Però che è tipo è gas, in in bravo. Salve! No. Ah, se ve, da se ve, se ve, se Non male, che c'è? <laughs> e Era una prova questa, per vedere. E guardi tu. Guardi, questa è davanti, vicino a me. E se ti poteva fissare l'energia. No, a ma... me! Così, no, mi... <laughs> <per me. ride> Tipo, forse quindi, <inaudible> <Matrix> come in inglese. Come in inglese. Con Qui verdi, <ride> <verde> <ride> oh, <ride> dai, dai, dai, dai, la dai, dai, dai, dai, dai, da. Da, fa, fa, fagli, qualche dai Serra, dai fagli faglie manna maledizione. Vai addizione dai dai dai Vivo, vivo, dai dai dai dai va bene qui, va bene! Non c'è sento Provaci, Però ci no, so, no, Metto il di cinema. Eh, eh? Mi da, forno, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Va bene Che no, no, no, no, no, no, no, non so, ah, sì? eh, sì. allora, una bandana è un domanda si, sì. non è non è una domanda simile, non è la domanda si non è una domanda simile, non è si, domanda simile, non è una domanda non è una domanda simile, è una domanda non una bandana <ride> non una domanda sta facendo il coglione si schiupica ma sai che se no c'entra ah formale c'entra dice si schi... eh vestiti stretto si Oddio oh, caro! Eh serio, adesso facciamo un impossibile! Sì, so. <ride> Muzzi, stanno veramente bene! Falla la ciacigna, eh? la guardia! Tipo, comincia a giocare <ride> col fucile, <ride> guarda! Ok, ok. Ma se lo cattivi, togliete le chiacchierate a io alla fine faccio. No, noi giochiamo. Eh, fine faccio. Oh, eh, lui benedice, dice Qualcosa, come per dire... E voi applaudite dietro. No, ma sul servo... Girate verso di qua, magari, eh. L'hai ma poi a qua sta tutto. Eh, ma che me frega, serrato via. Oh. che abbiamo fatto? Eh, qua è dai, proviamo a fare una prova per bene? Come? Che. Ah, senza cosa? Come? Senza che? Ma dico, la cassetta quella lì, eh, sì, quella vecchia. Oh, regà! Ti gira e si la cassetta. sì, si, è belli. Allora, come devo fare insieme? Ci spingiamo una mano, allora. Faccio vedere. Facce... Una lunga guerra fratricida fra le due fazioni di Pian Lungo e Dall'Erona scalo. L'accordo è suggellato tra le due fazioni di Pialungo e Dall'Eronascalo basso i generali Fuso e Sguazzino le due potenze sono ora tutt'una seppur divise in due comuni una sola bandiera e un solo obiettivo la vittoria finale formalmente benedetto da padre Marco formalmente ah. benedetto da padre Marco Moretti, moretti, come dicevo? Sì. 6 anni. No. E come dice? 3, 6. Niente, sente? No. E per oggi è tutto da strisce la vita. Tu amato attore, il nostro protagonista, detto anche fratello di Matteo Fuso. Perché? Perché non ti fa intervista? No, no, Allora, quanti anni hai? 9. Bravo. bravo hai superato l'esame, puoi andare ora intervistiamo un altro dei nostri attori chiamato anche Spinelli eh, ragazzi io lotto per avere i posti per la bicicletta ragazzi va bene ragazzi guarda oh, guarda la guarda io mi fatto lavoro, dai, guarda, dai, guarda mia! Tra qualche istante andrà in onda il film sottotitolato alla pagina 777 Dai! Dai. Dai. Che c'è de... di No, non c'ho perché sto no, no, no, no, no, no, no, Ma no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, dal sapore inebriante dal sapore inebriante osservate bene no, no. osservate bene l'uva in tutto come fatta e ricordatevi della patata novella patata novella <ride> patata novella nei migliori negozi di giocattoli ora stiamo per assaporare il vero sapore dell'uva sultanina schifo. Allora. allora. C'è stato conflitto a fuoco tra le due fazioni. Nella battaglia perdono la vita due dei nostri compesani, uno viallunghese e l'altro l'eronese. E con loro eh, va via anche il ricordo. Va via anche il ricordo. E con, loro... e con loro... E con la loro morte va via anche il... E con la loro... Insieme a loro, anche la loro morte rimarranno i nostri Bravo, miei amici dicoli crescenti, che sempre le cose, vorrei in classe. Ora stare registrà? Sì. È vero? Sì. Diventami. Alamina. Sono ubriaco. voilà bevo champagne bevo le huè sono ubriaco giro per le strade bracarmi insieme a te sono ubriaco bevo la birra eh, sì. bevo la birra bevo le huè bevo le huè sono ubriaco giro Beh, per le strade bracarmi insieme a te sono ubriaco. Tu, sei ubriaco. Tu, E io ubriaco. Tu, Non siamo ubriachi. Tu, tu, siete ubriachi. Tu, Voi siete ubriachi. Tu, Sono ubriachi. Tu, In questo mondo siamo tutti ubriachi. Tu, tu, Sono ubriaco. tu.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 Ira e Fondi Kla! I boicottaggi di gente tipo... Mi sto No, no, no, no, no, no, Pam pam pam pam pam pam pam ma non <laughs> vabbè vabbè, vabbè. coi sei lato cioccolato do, dolce un po' salato sei cioccolato dolce un po' salato non se vuole senza folla sensuale un movimento sensuale, sensuale, un momento, momento, momento sensi, è un momento sexy, sexy, molto più io voglio che ne baio solo, eeeh! me ne pare che una bomba, me ne pare che una bomba, me ne pare che una, bomba. oh una sì. oh, sì. oh, sì. oh, sì. come oh. Brava. Mancano le ragazze. Meglio, direi, no. Ma che c'è bimba? Facciamo la forza. Sensual, momento sensuale, sensuale, momento un pe mm. pe Per far capire che iniz abbiamo iniziato. Quando? Mm. Mm. Guarda, che schifo. In estate abbiamo finito il nostro primo eh, Una delle cose di cui più ci dovevamo vergognare tutta la nostra vita dopo aver ucciso il presidente degli Stati Uniti. Rabbit, yes. oh, well Prince doesn't need to come backstage or can we write up? Wait, wait, you got issue with that face?